speriamo che questa volta venga meglio ho già sistemato lo Girafino in un luogo strategico allora vi dico che eh, veramente veramente devo ricominciare tutto da capo acciderbolina. Bolina. Forse quello che è venuto prima lo devo cancellare. Allora, perché ho titolato la live? Così arrivano le notificazioni, trema il cellulare. Ora va meglio, sì, bisogna trasmettere direttamente da, da, da YouTube. Ho visto che utilizzando eh, Stream Lab non va bene. Non va non va bene, va bene soltanto per chi non ha la possibilità di fare eh, delle live oppure per, per esempio, un'altra piattaforma di cui non faccio il nome che molte volte ha degli inconvenienti a caricare ma adesso devo rimpostare tutto da capo vabbè rimandrà quella di prima come sforzo che ho fatto che poi devo mettergli meno male che vediamo i tag sono gli stessi scusate ma ho dovuto riniziare da capo e vi spiegherò il perché ho messo questo titolo intanto se mi vorreste aiutare a ah, bene è venuto è venuto ecco mancava solo la data di registrazione È venuto quasi tutti i dati compilati già prima, meno male. Non ho dovuto aggiungere nulla. E... E vediamo un po'. No, forse non ho messo la playlist. Se voi vi vorreste aiutare... La playlist, eh, abbonatevi al mio canale oppure c'è il bottone che è più democratico non dovete fare un abbonamento, ma basta semplicemente che voi metta, mettiate un eh, grazie o super grazie. Devo andare a ripescare adesso il video che è rimasto ultimo nella lista. Voi vi abbonate oppure date il super like che sta accanto a mi piace e non mi piace il bottone. strano non riesco a trovare ah ecco qua dal vivo è rimasto come terzo adesso apro qua per vedere in pratica ci saranno due video con lo stesso titolo ma lo lascio l'altro tanto perché io non nascondo nulla poi mi vorrete dire ma chi se ne frega però in questo modo so tutti gli interventi che posso scrivere pazientate un po ecco qua ho dovuto fare una foto al volo forse lascerò quella allora Stavo parlando prima, ma veniva con voce cattiva, veniva tutto cattivo. Allora, buonasera, Giorgio Scano. Grazie mille, carissimo, amico, gli orti dello zio, Ardogno, perché se chiede, ho messo il titolo oggi è mercoledì e domani sarà giovedì, dopo che vi ho fatto perdere, non so, sei minuti perché io ho voluto parafrasare l'opera di uno scrittore nino palumbo che lui ha scritto oggi è sabato domani sarà domenica in sostanza In sostanza, si tratta di, che viviamo in un tram tram tutti i giorni, in una noia protratta, lenta, infinita, eh, che non finisce non si esaurisce mai. Eh, vi ringrazio dei like. La routine quotidiana che non riusciamo a evadere dalla routine quotidiana, che sempre giriamo, gravitiamo attorno alle stesse cose. Sempre eh, le stesse cose, tutti i giorni ci succedono sempre gli stessi inconvenienti che ci tengono occupati, come oggi le dirette che non partivano, primo perché ho utilizzato una piattaforma, secondo perché non lo so, insomma, doveva essere così. E, e quindi dove va, dove va la nostra vita? come focalizzare l'attenzione come come eh, vivere al meglio con la massima intensità coscienza consapevolezza ecco a questo hanno voluto porre rimedio i sistemi meditativi le religioni eh, la spiritualità ma veramente si può cambiare in questo modo il proprio grado di coscienza, di consapevolezza del tempo che passa, forse una cosa che sta più relazionata all'età, che non a alla mentalità, perché la mentalità cambia col trascorrere degli anni, e quindi, come dire, adesso vedo che perlomeno non si blocca come prima. La, la live anche se non è per il momento di una risoluzione massima, come io la vedo nel cellulare, ma può essere che poi eh, YouTube gli dia un post editing. Era da molto tempo che non facevo una live, non so se eh, quando, quando è stata l'ultima volta che ho fatto una live. Eh, stato il 29 agosto qui avrei dovuto fare eh, il 5 eh, dunque sì il 5 avrei dovuto fare una live eh, ci troviamo a, a 15 quindi neanche il 12 sono due settimane e tre giorni 14 15 sono 17 giorni e vediamo l'ultima volta che ho caricato un video è stato il 5 settembre ne abbiamo 15 quindi 10 giorni fa che ho caricato un video fatto in un'altra piattaforma naturalmente vi ricordo che uscirà una premiere l'11 settembre su un'altra piattaforma ma che uscirà il 19 settembre del 2021 per quanti saranno interessati a guardare quel mio video sull'11 settembre che non l'ho fatto prima in questa piattaforma perché io avevo già fatto tanti altri video sull'11 settembre che stanno prendendo piede a distanza di anni quindi per non ostacolare il crescimento la crescita ho caricato altrove che non si può nominare quella piattaforma qua su youtube ma voi avrete già capito e quindi mi piace mi piace l'idea l'idea che Sant'En, buonasera Giorgio scano Mi piace l'idea di poter stare su più di una piattaforma, ma allora faccio questo live streaming soprattutto per stare con tutte e tutti voi perché tanto poi ci sarà una premiere il 19 settembre, che il 19 settembre è domenica. Mi raccomando, domenica alle alle 21 21.30 domenica alle 21.30 l'ho voluta mettere a quell'ora perché mi seguono da molte parti del mondo e ho tradotto quella premier in 130 diomi quindi do l'opportunità a molti credo di, di seguirla, o forse no, forse troppo tardi. Mi seguono dal Vietnam, dalla Cina, dall'Indocina. Allora, volevo fare questa live per stare in compagnia di tutte e tutti voi, e purtroppo ho fatto due live invece di una, una cattiva, ma almeno dagli errori si impara sono stato nell'altra piattaforma, la grande rivale di questa, ma non è che ho molto seguito e poi lì si fanno decine di visualizzazioni al massimo. Non dividirò quale qual è, ma voi potete cercare e troverete. Poi vi ho mandato, mi sembra, dei messaggi diretti eh, e se voi volete condividere quei video potete fare con quella piattaforma che dire la noia soprattutto durante il 2020 si è fatta presente in queste società occidentali che non hanno conflitti non hanno carestie non hanno siccità ma hanno sempre più cambio climatico quindi le nostre economie vanno a sfascio la frutta e la verdura costano sempre di più ma la globalizzazione ha fatto in modo che i cellulari per esempio costino sempre di meno siano sempre più potenti pure quelli di fascia bassa e... e quindi noi abbiamo sempre più accesso tecnologico ed informatico ma non abbiamo accesso agli affitti a un buono stipendio al cibo ai vestiti cioè c'è una certa assimetria nelle cose che ci succedono e come uscire da questa ora chiedo a quanti mi stanno seguendo e a quanti mi seguiranno dopo che cosa ne pensano ecco perché adesso c'è solo uno spettatore ma cosa ne pensate della monotonia della vita quotidiana delle incertezze che ci sono oggigiorno e scrivetelo qua sotto nei commentari e condividete questa questa live quando sarà già ormai un video affinché anche altri possano commentare che ne pensate di tutte quelle persone che vendono fumo con la l'affiliate marketing eh, se ne vedono tanti video pubblicitari in youtube che ti chiedono denaro che, che ti chiedono un sacco di cose che ne pensate voi di quelle persone che, che sembrano non avere scrupoli che fanno che vivono in dubai che magari sono andati a girare un video di due minuti dicendoti che hanno una residenza in dubai che vanno anche a new york boston quando magari è tutta una montatura e loro prendono uno stipendio al mese magari alto ma prendono uno stipendio non è che sono questi fior di manager che ti vogliono far credere il tutto per venderti a te un sogno una illusione ti costerà magari centinaia o migliaia di euro? Hanno messo in galera Vanna Marchi perché faceva più o meno queste cose, e poi adesso invece eh, ce ne sono a migliaia di schiere di Vanni Marchi e, eh, e nessuno, e nessuno va più in galera perché hanno trovato i raggi. Soprattutto. Informatici, ti vendono corsi che prima ti ridanno gratuiti, poi ti vendono corsi, non ti chiedono più denaro. Se tu che aderisci volontariamente ti puoi ritirare quando vuoi, ma perdi il denaro, insomma, mi sembra che è evidente che fanno tutto per denaro eppure promettono questi grandi guru che, eh, che veramente te faranno ricco perché loro hanno la formula magica per fare denaro sul web non dico i nomi che si inventano che sono tutti copyright registrati ma veramente ti promettono con dei metodi esclusivi di fare si parla di un po di tutto caro blade trinity si era iniziato a parlare sì parla era iniziato a parlare del titolo oggi e mercoledì e domani sarà giovedì cioè il tram tram quotidiano nel quale viviamo la mancanza di diciamo di varietà nella vita che molte volte la società ci impone caro blade trinity se tu vorresti proporre un tema farmi delle domande saranno bene accette e quindi Il tram tram quotidiano la monotonia tutti i giorni sono uguali oggi è mercoledì e domani sarà giovedì e che cambia in base a quello che vediamo nella televisione in base a quello che seguiamo in internet e ormai la relativizzazione delle cose della nostra vita assunto valori impressionanti e poi vi continuo a ricordare che questa domenica alle 21.30 ci sarà un mio eh, una mia premier che ho fatto sull'11 settembre caro blade trinity e che ho caricato eh, in un altro social che non posso nominare così come è uscita una mia premier tempo fa che avevo caricato un altro social ancora allora vedo che vi scrivete fra di voi è molto bello perché questa live è fatta anche per questo cresci con noi su youtube live cioè io non amo iscritto ricambi guarda i miei video che guarda i tuoi li commento tu li commenti perché non porta a nulla invece io voglio fare delle live dove a proporre degli argomenti eh, penso anche oltre a proporre degli argomenti a proporli in modo che ci incontriamo fra tutte e tutti noi e eventualmente entriamo in contatto e guardiamo ciò che facciamo perché soltanto fare un iscritto. Ricambi oppure mettere i like così come tanto per metterli, non, non ha nessun senso. Invece, bisogna allargare i propri orizzonti, anche i propri contatti, e, però, farlo in una maniera di avere delle vere interazioni, magari è meglio avere due o tre iscritti in più. Che ti seguono ogni tanto piuttosto che averne 2000 in più che non ti seguono nulla eh, per quello che io sono arrivato a avere 2210 iscritti poi da qualche altra parte figurano di più perché io seguo le persone e le persone poi finiscono con seguirmi a me altrimenti potrei avere 10.000 iscritti ma eh, se non mi seguono che mi serve a fare allora dicevo come spezzare quest, questa bolla di cristallo che sembra di vetro antiproiettile, che ci tiene incapsulati in una realtà virtuale, quella del Trump quotidiano dal quale è difficile evadere, e che non ci fa vedere oltre i nostri orizzonti, in quello che succede in tantissime altre parti del mondo, se ci avete fatto caso. Telegiornali e ti dicono soltanto l'1 per cento di quello che succede nel mondo, e anche il materiale che a volte si offre in internet, per esempio, nel lichtstein e eh, eh, non si sa nulla del Stein o della Finlandia o della Romania, della Bulgaria oppure eh, del di Lussemburgo soltanto quando ci sono catastrofi naturali quando ci sono attentati omicidi stragi conflitti politici elezioni ma altrimenti nei telegiornali non ti dicono nulla di quello che succede nel mondo in ogni paese del mondo eh, si sa soltanto quello che è più importante secondo la scaletta delle ansia. I mass media riproducono ciò che può essere di interesse commerciale ed economico ciò che interessa agli stati uniti all'italia alla francia ma anche di eventi mondani di eventi banali di tutti i giorni eh, non se ne parla non se ne parla in assoluto eh, come mai come mai noi ci dobbiamo accontentare di questa informazione scarsa Tendenziosa, parziale invece di pretendere eh, veramente nell'informazione la conoscenza l'istruzione perché sembra che succedano le stesse cose in tutto il mondo e a volte poi si perde coscienza di quello che succede nel mondo perché non ne parlano più cioè io mi ricordo tutto l'interesse che la gente aveva quando si è intervenuti eh, con la guerra del golfo in iraq un momento Ciao, devo finire la live. Tanto vedete anche quella che ho fatto prima e ho fatto male.